Investire di più, armonizzare il quadro normativo, innovare e fare passare l'idea che la sostenibilità ambientale non è buona solo per il pianeta ma anche per l'economia. Sono queste alcune delle principali linee guida per promuovere una crescita verde, secondo il quadro tracciato dai relatori che hanno preso parte alla due giorni How Can We Foster Green Growth, l'iniziativa organizzata a Bruxelles da EU News e dalla Società di Public Affairs Consenso e ospitata dal Comitato delle Regioni. Per fare ripartire un sistema economico sofferente e rilanciare la creazione di posti di lavoro, quello verso un'economia più verde sembra ormai un passaggio obbligato.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 tre investe già in tecnologie verdi, oggi per farlo ripartire occorre ripartire appunto dalla economia verde, dalla green economy. Credo che se si sapesse quanto costa produrre energia con il carbone o con altre fonti fossili probabilmente lo stimolo a fare altro sarebbe più forte e non avremo questo, questa pressione anche molto forte sull'opinione pubblica che è stata portata a credere che per esempio fare energie rinnovabili o efficienza energetica sia più caro e quindi meno desiderabile svolta green insomma può fare bene anche all'economia, ma con quali strumenti finanziari sostenerla?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 Fanno il grande, molte volte non si trova nel mercato gli investitori, ma gli investitori si trovano nel, in, una, in un mercato più ampio. Fondamentale anche il sostegno pubblico, i cui strumenti vanno però mantenuti aggiornati. La prima ondata di, di uh, incentivi alle rinnovabili uh, ha visto sostanzialmente ad oggi la sua conclusione. Ha portato risultati in termini di volumi di, di uh, rinnovabili che sono state. Uh, installate sul mercato, ma ad oggi eh, gli strumenti che sono stati utilizzati fino ad oggi stanno eh, mostrando la corda e quindi è necessario per, per il prossimo futuro, nonché anche per arrivare agli obiettivi del 2030, sicuramente ripensare gli, gli strumenti di supporto quasi tutti i settori stanno tentando di diminuire il proprio impatto ambientale, compreso quello dell'aviazione, la cui produzione di emissioni di gas serra potrebbe crescere, secondo gli esperti, anche del 700% entro il 2050. Stiamo guardando un numero di opportunità riguardo al crescente grigio, una uh, di queste sono i materiali sostenibili, cosa possiamo usare nei nostri aeroplane che vengono da materiali riciclati, altrimenti come possiamo riciclare? our airplanes at the end of the day also how are we dealing with the scrap that comes out of our production facilities so it's it's really a, a circle a life cycle look so biofuels is probably the main component today but there is um items related to how we manufacture our airplanes and uh the end of service of our Ma ognuno nel suo piccolo può fare qualcosa partendo dalla riduzione degli sprechi la maggior parte dello spreco avviene in verità a casa nostra, nelle nostre cucine, nelle nostre case, eccetera. È chiaro che bisogna da un lato agire sulla cultura e quindi nelle scuole attraverso un insegnamento su quello che è lo spreco. Eh, ai tempi dei miei nonni il problema non si poneva, nel senso che si finiva quello che era nel piatto per definizione. L'altro è creare le condizioni perché i cittadini poi questa cosa la possano fare, la vivano come una cosa eh, positiva e non una difficoltà. Partendo anche dando degli aiuti agli enti, agli enti locali che su queste politiche hanno, devono passare da smettere di essere sempre degli eroi perché fanno queste cose ma che diventi una procedura assolutamente normale. Le questioni aperte insomma sono tante e molte risposte dovranno essere trovate nei prossimi anni. Resta da vedere se l'Europa sarà all'altezza della sfida.